Nicoletta Dosio, lei è rimasta in carcere per scelta politica, poteva avere delle misure alternative ma ha deciso di rimanere in carcere, però forse questi ragazzi giovani è meglio che dal carcere escano? La mia era stata una scelta per mettere in luce che cos'era la questione delle misure cautelative, quelle che chiamano cautelative e cioè proprio come sta succedendo adesso a Francesco e agli altri ragazzi che sono ai domiciliari mentre Francesco è ancora in carcere era un modo perché intorno a questo mondo che è sempre così estraneo no? a quello che significa l'ingiustizia enorme del carcere potesse prendere coscienza di che cos'era il carcere e di come fosse ingiusto il carcere stesso nei confronti dei poveri di questo mondo e di chi lotta per un mondo più giusto e più vivibile per tutti la mia grande tristezza il mio grande dolore stando qui davanti è proprio pensare che dentro ci sono dei compagni il carcere non è un elemento che possa in qualche modo aiutare non solo migliorare ma anche soltanto aiutare a vivere sono angosciata a pensare a questo ragazzo giovane ma anche agli altri compagni che sono all'interno del carcere. Sono entrata in carcere per poter rivendicare il fatto che il carcere va abolito.